Grazie Presidente. Allora, conosciamo bene la situazione di questa scuola che appunto, si trova nell'ottavo municipio e la problematica è conosciuta tutta. Bisogna fare degli interventi importanti per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento. Il presidente tra l'altro del municipio mh, sa benissimo perché da sua richiesta le, gli sono stati forniti le tempistiche e, e non solo lui ma insomma le persone del, dell'ottavo municipio e i genitori sanno che questi lavori si potranno fare solamente in estate proprio perché sono mh, importanti. E I piccoli alunni eh, sono stati, hanno trovato posto in, eh, in parte in altre aule di un complesso scolastico lì vicino. E, mh, e quindi mh, si è scelto di andare direttamente a fare questo intervento e si sta lavorando proprio per questo io ho sentito l'assessora Meleo che mh, chiaramente è sull'argomento sull e è, mh, fornisce a me ma anche al Presidente del Municipio Ottavo eh, tutte le informative che riguardano questo intervento devo dire che anche la Commissione Scuola poco fa parlava con La Presidente Zotta è sempre eh, stata presente su questo, ha ehm, eh, interloquito anche lei con l'assessore Meleo, insomma tutti sappiamo eh, che l'impegno su questa scuola è importante e che ehm, si sta intervenendo nelle forme opportune proprio per riportare il comfort ai piccoli alunni. Però ehm, mi preme anche sottolineare che non è solo eh, questo istituto dove appunto noi stiamo facendo degli interventi, ce ne sono anche altri. Io lo voglio ricordare visto che questa mozione riguarda in particolare questa scuola. E, e che stiamo lavorando proprio per mh, far riprendere eh, le normali attività scolastiche agli alunni, ma anche per eh, riportare il comfort. Ci sono tante problematiche perché sappiamo che gli impianti eh, purtroppo nel tempo, negli anni, non hanno avuto la dovuta manutenzione e che chiaramente possono, eh, ci sono queste problematiche importanti eh, su alcuni istituti ma noi stiamo appunto lavorando per tutti, tutti gli istituti di Roma Capitale per tutte le scuole di Roma Capitale che hanno questi problemi l'indirizzo di voto è contrario Ehm, grazie